E buongiorno mondo, no non sono diventato un rappresentante di automobili ma fatemi partire e vi racconto tutto Chi mi conosce sa molto bene che per fare i 30 km per andare a lavorare in fabbrica prediligo utilizzare il treno come mezzo di trasporto La bicicletta a volte per tenermi in allenamento ma raramente o quasi mai utilizzo la macchina Ma effettivamente mi state vedendo in macchina che sto andando al lavoro forse arriverò puntuale ma la questione dei ritardi lavorativi ve la racconterò forse in un altro video che è molto interessante ma torniamo a noi sto andando in macchina perché alle 4 e mezza quando finirò la mia dura giornata lavorativa dovrò andare in volata col legno della simo che mi sta aspettando nel baule ho già la tenda il materassino e tutto quel che mi serve per il viaggio ma il viaggio lo faremo non con la Berta perché la Berta è mia e rimane a me ma con la macchina dei genitori della Simo che loro sono già in Puglia a farsi la stagione ma sono andati comodamente in aereo e noi gli porteremo la macchina perché gli servirà e sfrutteremo l'occasione per farci 4-5 giorni in giro per la Puglia con sconfinamento anche in basilicata perché andremo a vederci anche Matera e i suoi sassi e andremo a vedere Città come Ostuni, Bisceglie, Trani, le grotte di Castellana, e Polignano a Mare, non lo so. Qualche giro lo faremo, cercheremo di documentarvelo, raccontarvi il nostro viaggetto e niente, seguiteci e spero vi piaccia questo video. Buona giornata a tutti. Nine hours later Ragazzi, ore 5.54. Ragazzi, ore 4.54, sono in macchina finita la giornata lavorativa, sono un po' bollito ma per questo caldo assurdo che sta facendo in questi giorni, 59 km dovrei essere a casa della Simo, c'è già coda in tangenziale a Torino, spero di non rimanere troppo bloccato perché ho bisogno di arrivare e farmi una doccia. Rilassarmi un attimino che poi sistemiamo tutte le borse e domattina si parte Puglia, arriviamo, game on, ragazzi, game. On. Ovviamente ragazzi in tangenziale c'era un incidente proprio tra Borgaro e Collegno Quindi sono uscito a Venaria Ho fatto un po' di strade secondarie comunque trafficate Ma ho risparmiato almeno un quarto d'ora Adesso sono all'Ikea di Collegno Quindi sono quasi arrivato ma ho visto la tangenziale era totalmente imballata e ferma Perciò ho fatto bene ad uscire Ma sono quasi arrivato Basta Uh. The next morning, ok ragazzi con un discreto ritardo siamo finalmente sulla Dacia cerchiamo di capire come impostare il navigatore e partiamo direzione Lido di Fermo per oggi a dopo non abbiamo fatto nemmeno 100 km e questa signorina qua ha già voglia di un caffè? Sì. In autogrill non ci fermiamo al primo sorso quando cerchiamo la miscela giusta per il nostro caffè. Ragazzi, neanche il piacere di un buon caffè. Siamo andati all'autogrill e abbiamo chiesto il caffè da asporto perché così almeno ci siamo messi fuori perché c'era troppa gente. Ma guardate qua. Questa è la quantità di caffè. Non mi sveglierà per niente. Tu ridi maledetta, tu ridi. Io ho preso il macchiato c'era un sacco. E io, niente. Un assaggino di caffè. Io mi fermo solo in autogrill. Bene ragazzi, anzi non troppo bene perché arrivati a Bologna siamo in coda. Siamo fermi, immobili. E eh, quindi non va bene. Siamo in ferie, quindi prendiamola come viene. A Bologna si sta sempre fermi. Sei contenta tu, Simo? Tantissimo. One eternity later. Bene, ci siamo fermati per una sosta a pranzo, ma non delle più comode. Oggi il viaggio non sta andando granché bene, diciamo che non è un viaggio confortevole, tra traffico, casine, adesso in questa c'è un botto di persone e non c'è neanche un posto dove mettersi con calma dietro agli alberelli per mangiare, quindi siamo su un marciapiede come i barbonazzi. arrivati al campeggio a Lido di Fermo con i problemi che avete visto tra code, traffico e caldo e vi svelo anche un piccolo segreto, per questo viaggio non mi sono portato ovviamente l'attrezzatura da cicloviaggio, quindi tenda ultraleggera, materassini leggeri, poco ingombranti ma ho portato la tenda vintage che ho da più di vent'anni, l'abbiamo appena montata, guardate quanto è grossa rispetto a quelle da viaggio e abbiamo un materassino matrimoniale. Gigantesco, guardate com'è qua, uno scatolone intero Dei pazzi, dei pazzi Chi va ancora in giro con una pompa del genere? <susurra> <susurra> <Ta -da! susurra> Mi deve dare il cambio anche lei, troppo <susurra> merito una birra dopo tutta questa fatica È uno spris sì. later e finalmente spiaggia i marmocchi che corrono hours later. ragazzi siamo sul lungomare mare dell'ido di fermo ci siamo mangiati una pizzetta molto buona siamo cotti, come avete visto oggi è stata una giornata solo di spostamento e viaggio, domani inizieremo a visitare qualcosa di carino, speriamo di farvelo vedere. Ci siamo fatti un bagnetto prima di cena al mare e tra poco andiamo a buttarci in tenda e svenire perché siamo tutti e due un po' bolliti dal traffico e il caldo di oggi, quindi buonanotte, ve lo diciamo già adesso, buonanotte. Buonanotte.